Grazie. Sì. Buongiorno ciao. Grazie. Non è possibile accostare l'inquinamento al cambiamento climatico in modo diretto in quanto non ci sono prove scientifiche evidenti che lo dimostrino. Al contrario, per detti è saputo che l'inquinamento da ogni prodotto esuisce per il 5% sul clima, mentre il 95% è l'arida da sola di origine endogena. Ovviamente l'inquinamento va toccato, questo lo diciamo tutti, e bisogna andare quindi a recalibrare con un'attenzione che non sarà semplice le politiche industriali e ambientali, però va studiato ed approcciato con un sistema scientifico e qui viene in campo. La figura dell'ambasciatrice di questa rivoluzione del clima, che sicuramente ha dato grandissimo merito per l'attenzione mediatica che ha saputo suscitare, Greta Pumbre, cosa dice ancora Ziti, ha il merito di aver portato il problema all'attenzione dei potenti del mondo, ma il suo ruolo dovrebbe essere ridimensionato e soprattutto dovrebbe essere incoraggiata a continuare a spiare. Qui faccio una piccola riflessione da padre, anche qui fortunato che ho... Ha avuto la possibilità di vivere mia figlia che oggi è studentessa universitaria okay. e mio figlio che è molto più piccolo perché fa la prima elementare.